Uomini e donne, Federica Beninca, frecciatina velenosa a Soleil? Federica Beninca di uomini e donne attacca Soleil Sorge. Pare davvero non esserci un solo attimo di pace per la bella Soleil Sorge. Difatti. Dopo essere stata sorpresa insieme a Marco Cartassegna la scorsa settimana, scatenando una furiosa polemica sui social, ieri, ospite a pomeriggio 5, ha dichiarato di aver scoperto che il fidanzato Luca, prima di entrare nella casa più spiata dagli italiani, sarebbe rimasto in contatto con Giulia Latini a sua insaputa. Finita qua?. Nemmeno per idea perché la ex corteggiatrice di uomini e donne ha anche attaccato duramente il fratello del suo compagno, Reo di non averla sostenuta. Inutile negarlo, queste sono state dichiarazioni, che hanno innescato un'altra furiosa bufera sul web. E se poco fa Giulia Latini si è difesa su Instagram, asserendo di non averci mai provato con Luca Onestini, proprio in queste ultime ore è rompere il silenzio anche Federica Beninca. Chi è quest'ultima? La ex fidanzata di Marco Cartasegna, attuale tutor di detto fatto acerrimo rivale di Luca Onestini. E, come riportato dal blog Il Vicolo dell'Enevs.it. Qualche ora fa ha scritto su Instagram un post, asserendo in inglese. Endless love maggiore di endless trone, infinito amore maggiore di trono infinito. Parole che hanno subito fatto pensare alla maggior parte dei supporter del famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi a una frecciatina, nemmeno troppo velata, indirizzata alla sorge. Uomini e donne, Federica Beninca e Soleil sorge ai ferri corti. Nonostante sia Luca Onestini a essere nella casa del grande fratello Vip, pare proprio che sia la sua fidanzata Soleil sorge a far molto discutere i numerosi telespettatori. Difatti, nell'ultima settimana ha litigato un po' con tutti. E tra questi ha tuonato anche contro il fratello del suo fidanzato e Federica Beninca, accusandole duramente di essere alla ricerca di notorietà. Attualmente il fratello dell'extronista di Uomini e Donne ha preferito non rispondere a tali accuse, mentre la Beninca ha scritto un post sul noto social network Instagram, che ha subito fatto pensare a una frecciata velenosa indirizzata alla bella Soleil. Sarà davvero così? Insomma, dal momento in cui Soleil e Marco sono stati sorpresi una settimana fa insieme, non c'è un solo giorno in cui non emergono nuovi particolari su questa intricata faccenda: tra botte e risposte al veleno sui social, rivelazioni sciocche e silenzi assordanti. Verrà data l'opportunità alla bella opinionista di Pomeriggio 5 di confrontarsi con il fidanzato nella prossima puntata del Grande Fratello Vip? Ovviamente i tanti fan dei due fidanzatini lo sperano ardentemente.